Eccoci qui, ecco. allora rimanete con noi perché vediamo se dal pubblico su, sulla questione di cui avete parlato ci sono ovviamente delle domande, Ecco, ne abbiamo già un paio, quindi chiederei gentilmente a... Ah, non abbiamo neanche un... va bene, allora ci andrà Valeria direttamente, vi porteremo un microfono, teniamo solo qualche istante che arriva... alzate bene le mani, bravo, grazie... Così vi vediamo, ne abbiamo sicuramente un paio. Vi siete avvicinati? Non vi ho visto, ci passiamo i microfoni con grande velocità. Ah, ecco. Va bene, grazie, Prego. A proposito di antiriciclaggio, secondo voi, se io lancio in Italia una collezione di NFT, sono tenuto a fare il KYC di ogni singolo soggetto che compra i miei NFT? non esiste una, regol una regolamentazione in questo minuto in questo momento evidentemente però questo, io dubito che eh, ci sarà a breve perché adesso hanno iniziato i governi a prendere in considerazione le problematiche delle cripto prima di arrivare agli NFT probabilmente non lo auguro a nessuno non ci saranno più neanche gli NFT adesso vediamo come andrà il mercato riprende. Diciamo, però tecnicamente in questo momento io ti direi che non sei obbligato chiaramente il discorso secondo me è, lo devi anche sotto un profilo reputazionale, no? quindi tu stai approcciando a un mercato che è altamente scammato in questo momento, quindi il mio consiglio da consulente è quello di farlo, perché questo ti dà un valore aggiunto evidentemente importante, però se dovessi dirti che in questo momento esiste un obbligo legale legato a questa emissione, no. No, perché cioè, la definizione di valuta virtuale ci sta no, nella legge antiriciclaggio, quindi cioè il dubbio era l'NFT rientra in quella definizione di valuta virtuale oppure... Eh, non c'è una... cioè non, ti risponderei errando in ogni caso nella misura dell'assenza totale di una, di, una, di una norma o di, una, di un orientamento dell'agenzia delle entrate o anche di prassi bancari, a direi a questo punto. Sì c'è un altro problema senza entrare troppo nello scolastico, devi pensare, tu sconosciuto al pubblico che noi siamo in base alla luce, non vedo, che la normativa generale è astratta e il tuo caso è particolare. Uh, questo che cosa vuol dire? Che noi finché non interviene un'autorità e per fortuna spesso in questa fase il mercato nuovo non interviene mai in modalità sanzionatoria, ma in una modalità che ti consiglia e dice guarda secondo me devi fare così, adeguati entro 90 giorni esempio classico, esempio per il garante privacy per altre ragioni, uh, tu puoi stare relativamente sereno perché è vero che come dici tu si parla anche di moneta elettronica, magari di cripto e puoi dare questa interpretazione, ma l'NFT è un qualcosa di ancora diverso che non si sa bene come farlo entrare, uh, ad esempio perché non sono voluto entrare nel tecnico ma c'è tutta una grossa differenziazione a livello giuridico e fidati che stanno scrivendo i libri, secondo me in... Uh, forma totalmente inutili, inutile tra quelli che sono i security token e gli utility token e questo rientra anche nella tua domanda perché se tu mi parli di un NFT che poi è un security token allora la ti dico magari io l'antiriciclaggio me lo vado a vedere perché tu stai vendendo uno strumento finanziario di fatto ma non è certo perché la console non si è voluta esporre, se mi parli di un utility token allora no però facciamo anche attenzione a questo, deve essere realmente un utile di token, cioè l'esempio che faccio sempre, non è che io ho il cadavere a fianco, coltello insanguinato, arriva la polizia e dico, ah no io faccio il macellaio, ah scusate, arrivederci, scusate il disturbo, non funziona così, quindi chiaramente dobbiamo vedere sempre nella pratica tu che cosa stai facendo e poi, non proprio per venderti qualcosa perché siamo in conflitto di interessi, ma te lo dico, fai attenzione più che alla normativa anche un discorso contrattuale a 360 gradi, cioè ragazzi se dovete lanciare un progetto, qualsiasi progetto sia, mondo NFT, c'è cioè lo smart contract, bellissimo, lo blindiamo perché lo scriviamo benissimo, perché siamo dei mostri a scrivere gli smart contract sotto, prima è lo smart contract, e questo è molto del nostro lavoro ad esempio, ci vuole tutta una regolamentazione dei rapporti tra le parti che vanno a creare gli NFT, perché se non abbiamo quello fidatevi che voi spesso il problema non ce l'avrete dall'autorità di controllo, soprattutto oggi, tra un anno, due anni magari cambia perché fanno più esperienza e controlleranno meglio e di più, ma ce l'avete in casa, perché spesso il collaboratore a cui vi affidate, il socio senza società con cui avviate il progetto, è proprio quello che vi crea le problematiche. Grazie, grazie. Prego. Benissimo, allora abbiamo un'altra domanda, in altre due domande chiedo se abbiamo tempo comunque per un altro paio di domande Cristian abbiamo tempo per un altro paio di domande no? noi siamo allo stand comunque nel sì. caso eh ragazzi dopo sì, ci sì. vediamo lì eh. ok ok Andiamo. certo certo esatto eh, sì, no no no ma è sempre buono che facciano le domande non perché provvedere. per gli altri sì sì per questioni di tempo potete trovarli chiaramente agli stand ma noi preferiamo sempre che le domande vengano prima di tutto fatte qua risparmiamo sanzioni e il carcere a qualcuno e non pone rimandare <ride> magari <ride> scoprire qualcosa cioè... prego ah, eh, buongiorno Beh, in realtà due domande, una per quanto riguarda la RW, comunque la dichiarazione di e l'altra riguarda gli exchange eh, centralizzati. Io appena fatto la dichiarazione dei redditi due settimane fa, non ho avuto nessun problema perché comunque mi sono autoinformato, eccetera, eccetera, quindi nessun problema. Notavo che chiaramente eh, il CAF di turno comunque l'ente come faceva la dichiarazione non era una e quindi diciamo che ho quasi più preparato io tutti loro. L'unica cosa che ho notato dentro sito dell'agenzia delle entrate che è che per quanto riguarda i precompilati, eh, l'agenzia delle entrate dà la possibilità di fare un precompilato solo all'interno della piattaforma, e quindi io ho fatto il 30 col precompilato, mentre invece la dichiarazione RW ho dovuto farlo diciamo tramite Patronato, tramite eh, CAF, proprio tramite il software del proprio perché l'agenzia di entrate quando tu fai un precompilato compilato ti dà la possibilità di compilare un secondo. Eh, domanda di dettagli se sapevate se magari in futuro comunque l'agenzia di entrate si mette in regola perché se magari uno vuole fare dichiarazione, regue doppio col precompilato compilato lo può fare o in autonomia o comunque tramite il software dell'agenzia di entrate. Questa è la prima domanda. Inizio, ok. Allora, eh, nel, nel tuo caso, sei un caso mh, molto molto comune, avrai del tuo, non ti vedo, avere eh sì, sì, sì, definita, prego, ehm, probabilmente un lavoro come dipendente e fai anche degli investimenti, quindi avrai un precompilato che esce dal sito dell'Agenzia delle Entrate, che è frutto del reddito del di lavoro dipendente, avrai il CUD, la, la CU adesso si chiama, l'Agenzia per quel che riguarda... Un problema che è legato al monitoraggio fiscale, quindi come dicevo prima, siamo noi a dover dire a lei dove mettiamo i soldi all'estero, se no lo saprebbe già. Quindi non avremo mai un precompilato sull'RW, sull'RW, è impossibile e va proprio contro il concetto di monitoraggio Chiaro. fiscale. Quindi sarà sempre quello che tu avrai sempre, avrai 7,30 se vuoi continuare a farlo e cioè, se lo continuerai a fare a che da lavoro. Lavoro. E, e poi avrai il quadro RW che può essere presentato in allegato al 730, esattamente quello che hai fatto tu, e lo dovrai sempre fare tu, il, il CAF, il padronato, sono nostri colleghi, um, su queste argomentazioni che sono molto molto delicate se posso permettermi ti consiglierei di affidarti a qualcuno che eh, conosce la, la normativa in maniera un pochino più approfondita. niente succede soprattutto se dallrw non non emergeva un debito d'imposta come mi sembra di aver capito esatto. ehm, perché comunque dire, se c'è qualche errore negli importi indicati ci esponiamo comunque a delle sanzioni formali però magari la tua attività in cripto crescerà, pertanto eh, la, la precisione, l'attenzione, la coerenza nella compilazione dei dichiarativi fiscali è importante e senza nulla togliere ovviamente la professionalità dei, dei, dei centri di assistenza fiscale eh, ti esorterei nel tempo magari ad affidarti a qualcuno che insieme a te non solo ti fa la dichiarazione ma ti fa capire anche una strategia per minimizzare il, il carico fiscale per ironia della sorte, in questo caso ero io più preparato di loro, quindi eh, mi stanno quasi ingaggiando per fare sedente a qualcun altro. Quindi, eh. e secondo me questa se domanda riguarda gli exchange centralizzati, mh, amici, parenti o comunque persone che conosco nel, nel settore hanno avuto diversi problemi. Vuoi Binance, vuoi altri exchange, ma soprattutto Binance, nonostante che YC, nonostante comunque sappiamo la grandezza di questi exchange, a volte eh, bloccano. Gli utenti o bloccano comunque certi tipi di mansioni, non si sa neanche perché, si scrive al supporto, un supporto ovviamente manco risponde, richiede documenti e quant'altro, si inviano, si fanno le cose comunque corrette, nessuno vuole fare. Eh? Però comunque sia, eh, non c'è risposta. Non c'è ok, che è un mondo decentralizzato, ok, ok, yeah, però le reputo, queste entità le reputo a fine di tutti gli effetti delle banche e quindi delle, appunto dell'ufficiale eh, cioè, e tutto quanto, non vedo perché neanche debbano dare un minimo di assistenza a titolo, poi i clienti si trovano a dover un po' più operare sui propri conti e essere bloccati, non so per quale motivo. Volevo capire se anche voi raggiunta raggiunto questa, questa cosa che non è successa. E' successo Come? è successo veramente. Ecco. Era una parola. Poi però si seguono la... diversi youtuber, quindi anche gli youtuber stessi del settore lo, lo dicono e quant'altro. Eh, Arriviamo però... alla domanda per favore precisa Sì, la domanda è se loro si possono permettere, tra virgolette, di far così quando in realtà eh, uno è proprietario anche di un proprio exchange, un proprio conto corrente, no? Allora ci ricorreghiamo al discorso sull'antiriciclaggio perché poi si torna sempre là alla fine, nel senso che sono relativamente in diritto a farlo perché per questioni di antiriciclaggio lo devono fare e eh, chi è magari investitore un po' più di lungo corso si ricorderà che fino al 2019-2020 ti scrivevi a Binance, tutti amici lasciavi una mail e finiva là il KYC è un qualcosa che è stato introdotto non perché a Binance fa piacere perché ricordiamoci questo vale anche per le banche se qualcuno ha N26 probabilmente recentemente ha subito forti problemi con N26 perché il problema è sempre lo stesso cioè arriva l'autorità di controllo europeo nazionale e dice carissimo è tutto bello però se non mi fai un controllo approfondito non mi puoi garantire che le persone non utilizzino per ragioni di riciclaggio la tua piattaforma a quel punto che succede? Che il Binance di turno, che è sì grande ma non grandissimo perché per uh, imprese di servizi il costo maggiore è sempre il personale, ha 10 persone a lavorare quando ce ne vorrebbero 1000. e a quel punto uh, a fronte di una nuova regolamentazione ha solamente 10 persone a fare dei controlli manuali che affiancano i bot o altri sistemi automatizzati quando ce ne vorrebbero 1000. E quindi si creano dei rallentamenti. Questo che cosa vuol dire? Che fondamentalmente un problema di blocco definitivo, se le cose sono tutte in regola, non ci sarà mai. Io non l'ho ancora mai sentito e mh, ti dico ho abbastanza il polso della situazione perché comunque il mercato ci so sia come investitore che come avvocato. Quindi mi arrivano spesso le notizie, cioè io N26 l'ho scoperto prima che uscisse sui giornali eccetera del... eccetera perché è successo dei miei clienti in manovra. Anche di AI per esempio. esempio. Esatto. Uh, e la stessa cosa vale per Binance, uh, questo che, a che cosa, che, la conclusione qual è? Se siete uh, investitori e fate tutto in regola, quindi non investite per altri che magari entriamo nel reato di sostituzione di persona, non fate cose strane di riciclaggio realmente, su exchange grandi state sereni perché risolvono sempre se ci dovesse volere molto tempo, può sempre intervenire l'avvocato, chiaramente è inciso un po' triste, purtroppo la sede deve stare quantomeno in Europa, almeno una sede legale perché sennò è difficile andarli a prendere a livello internazionale, più lontani sono, più sono paesi ex blacklist, più è difficile andarli a prendere, chiaramente se non impossibile, non affidatevi magari con grosse cifre ad scange sconosciuti perché chiaramente la rischiate che ci tro di trovarsi in situazioni di scam con la scusa dell'antiriciclaggio. Su Binance si può stare sereni e l'unica scocciatura è che magari siamo per un mese col conto bloccato, ma poi lo sbloccano. È un problema piuttosto ricorrente anche a livello di banche, di fintech, quindi tra, sai, Transwise, piuttosto, ormai bloccano conti ogni 5 minuti, eh, però loro non possono tenersi il denaro, quindi lo sblocco te lo fa anche perché comunque stiamo parlando di big player. Il, il, sicuramente te lo sbloccheranno non ho mai sentito di caso in dieci anni che lavoro con conti correnti online in cui il cliente perdeva il denaro quello più pericoloso è PayPal quello unico è PayPal esatto io, la... ho, una, io ho una causa di sì, ragazzi auto codificata 5.000 euro a titolo di danno eh, è... va bene ragazzi ringraziate purtroppo in chiusura vi ringraziamo voi come domande potete trovarli allo sponsor Ringraziamo quindi Luca Taglialatela, l'avvocato Paolo Cesiano e il commercialista Francesco Riccio. Grazie mille a voi. E passiamo...